Ok, GBT4All è una versione che di default scarica normalmente una versione un pochino più piccola, quindi 2 GB in meno però può fare ugualmente delle cose interessanti quindi cercate GBT4All, non è GBT4 ma è for 4, 4, andate su GitHub e su GitHub scaricate praticamente eh, come vi suggerisce eh, anche lui in sostanza una versione per, eh, che volete per Windows, per Ubuntu per Mac e a quel punto avete a disposizione praticamente l'interfaccia di GPT for All e il GPT for All ve lo faccio vedere perché potrebbe non essere ehm, facile quindi avete questa interfaccia in cui vi fa vedere il nome del modello GPT for All questo qui, Jetsy e avete la possibilità di eh, fare l'aggiornamento premendo qua oppure potete fare eh, le specifiche diciamo, della temperatura quello che io ho spiegato in, eh, in un mio post quindi 1 è eh, praticamente eh, molto creativo 0 è niente creativo quindi se gli dico una temperatura 0 poco creativo e poi questo ho eh, visto che da me si vede poco però qui se faccio controllare, ecco, mettete il prompt, a posto del prompt template qui normalmente c'è Restore template, c'è questo prompt eh, io di solito tengo quello di default in cui dice di considerare il prompt e di rispondere a quel prompt oppure semplicemente gli scrivo per %1 101, per 101 è praticamente proprio scritto per 101, e a quel punto lì posso fargli la domanda, ad esempio Uh, tell me what you know about uh, vikings mm? e, e quindi gli do un comando e come vedete lui entra in esecuzione in questo modo e in tempo mh, spero reale perché a volte comunque tutti questi programmi di intelligenza artificiale possono, uh, possono entrare in tilt però in tempo uh, normalmente reale dovrebbe rispondere, adesso, ecco, Vikings were seafaring people lived in the late 8th and 9th centuries, they were not the longboats which were propelled by oars and sails. Mm -hmm. Eh, quindi direi che non siamo proprio... cioè, questo è più o meno il pregiudizio che... Eh Ah, ok, c'è un popular TV show Vikings Vikings. Mm? Ecco Poi, eh, come sempre anche nelle altre cose Se volete la traduzione in italiano Gli potete anche chiedere Solo che la traduzione in italiano Quindi tu gli si traduci in italiano E un po' se lo capisce Perché tante volte bisogna ripetergli tutti Niente, non l'ha capito Quindi dovete andare con altri strumenti di traduzione eh, bisognerebbe probabilmente eh, eh, riproporre praticamente questo testo e poi si cancella tutto e poi ci dà nuovo il nuovo comando traduci in italiano il seguente testo due punti. però mi sembra che lui non quando ci dice di fare una cosa di questo tipo se non vado errato, cerca più che altro di tradurre in spagnolo, perché non è, non è un, uh, un modello uh, molto, molto, uh, diciamo, molto grosso, quindi fa quello che può. Ok, direi che non ha capito molto bene, quindi per la traduzione non è il massimo, il questo signore, e quindi eh, basta così. Hm? Ricordatevi che potete, eh, tra l'altro, anche a fare un copia. Questo qui permette di fare il copia. Questo qui abbiamo visto permette di fare i settings, che sono sostanzialmente la temperatura per quello che ci riguarda, e il template del prompt. Va bene, allora è tutto, una set.